In optometria si definisce MAR il minimo angolo di risoluzione, cioè il più piccolo angolo percepibile, eh, sotteso da un tratto di, di, un, di carattere, uno spazio bianco e uno spazio nero. Ma il MAR eh, ci indica proprio l'acutezza visiva della persona, è praticamente la valutazione più diretta per valutare l'acuità visiva di un soggetto. Il problema è che il MAR, questo sistema, è poco pratico. Infatti noi potremo tenere una sola lettera con dimensioni conosciute e allontanare o avvicinare il soggetto per eh, capire la sua acuità visiva in base appunto alla distanza dalla mira. Capite che questo è poco pratico. Per saltare questo problema entrano in aiuto le famose scale, una delle più usate è la frazione di Snellen, in pratica la grandezza angolare degli, degli otto tipi. La notazione di Snellen o frazione di Snellen esprime proprio la dimensione del carattere e l'acutezza la visiva sotto forma di frazione. Essendo una frazione, quindi noi abbiamo la distanza del test, diviso la distanza dove la lettera sottende i 5 primi, ricordo, mar di un primo per 5, e otteniamo questa descrizione, quindi 6 eh, su 12 oppure in piedi 20 eh, su 40. Frazione di Snellen, però facciamo appunto una chiarezza. Una lettera di 6 dodicesimi indica che a 12 metri, sottende un angolo di 5 primi, come per esempio una lettera di 20 su 40 indica che a 40 piedi sottende un angolo di 5 primi, un metro, ricordo, è 3,29 eh, piedi. Un'altra scala che si usa è la notazione decimale, è in pratica una conversione della frazione di Snellen, è un modo per indicare l'acuità visiva eh, più usata in Europa. Attenzione, per ottenere il numero decimale si esegue una semplice divisione, quindi 6 dodicesimi, 6 diviso 12 uguale 0,5. Questo 0,5 è la notazione decimale. Anche qui dobbiamo stare un po' attenti. Pur non essendo un rapporto, la notazione decimale è spesso espressa con una frazione, con denominatore 10. Facciamo un esempio per chiarire che è molto più semplice. 6 dodicesimi, 6 diviso 12, 0,5, moltiplico il numeratore, il denominatore, per 10 e quindi ottengo i 5, 5 su 10. Si parla quindi di una frazione decimale. La frazione decimale quindi è quella... 5 su 10, che spesso e volentieri è comunemente detto 5 decimi. Non confondiamo quindi la notazione decimale con la frazione decimale, anche se, come vedremo, noi dobbiamo destreggiarci in queste scale, quindi passare dalla frazione di Snellen, piedi, o frazione di Snellen in metri, alla frazione decimale e alla notazione decimale. Decimale. Anche qui, se la quantità visiva è di 5 decimi, è facile eh, definire il MAR, minimo angolo di risoluzione, facendo proprio il reciproco di questo rapporto. Quindi 10 diviso 5 è uguale a 2 primi. Nello stesso modo, 6 dodicesimi 12 diviso 6 è sempre uguale a 2 primi. Se eh, questa frazione è in piedi, 100 diviso 20 uguale 5 primi. Anche qui vediamo un attimo quello che si può fare con il regolo calcolatore. Una volta definito per esempio 8 decimi, ecco evidenziato sul regolo questi 8 decimi, senza muovere la parte mobile del regolo io potevo identificare tutto. Eccolo 0,8 che è dato chiaramente da 8 diviso 10, potevo definire la frazione di Snellen in metri, ecco evidenziato sotto il 6, il 7,5, potevo anche andare a verificare questa frazione in piedi, ecco sotto il 20 il valore di 25 e poi avevo il MAR sotto il valore di 1 che corrisponde a 1,25. Facciamo un altro esempio, vedete sulla destra il regolo viene mosso su 9 decimi, 0,9 perché 9 diviso 10 dà questo risultato, sul 6, quindi sui 6 metri io avevo la, vedevo sulla riga D il 6,7, per identificare la frazione di Snellen in piedi sul 20 e quindi mi appariva il 22 sulla scala e il mio mar sempre sotto il numero 1 del logaritmo, quindi mar 1,11.